Il celebre DJ americano di dubstep e brostep Skrillex, assieme al cantautore e produttore britannico Fred Again e Flodan, una delle migliori, inconfondibili voci rap del grime britannico, hanno da poco pubblicato il loro nuovo e attesissimo singolo Rumble. Ma cosa sono gli stili dubstep, brostep e grime? Agli inizi degli anni 2000, ha origine nella zona a sud di Londra una nuova forma di musica elettronica, con caratteristiche decisamente originali e ben distinguibili dagli altri generi, considerato oggi uno dei più importanti dell'IDM, che ha altresì influenzato la scena pop internazionale. Stiamo parlando del dubstep. Le radici stilistiche si possono ritrovare nei sottogeneri techstep e twostep garage, come pure nel dub giamaicano, che insieme ne delineano carattere, sonorità e atmosfere. Tra gli artisti pionieri del genere ci sono: Lasty Chan, Scream Venga, Code 9, Lofa Sgt. Popes. Nel 2010, dopo il successo commerciale nel Regno Unito, la popolarità del dubstep si diffonde anche negli Stati Uniti, principalmente ad opera del musicista americano Skrillex e il genere, oltremodo influenzato da heavy metal e dark drum and bass, diviene conosciuto come brostep. Artisti rilevanti oltre a Skrillex sono Excision, Zomboy 12 Planet, Marshmallow, il tedesco Virtue of e il recente produttore Axo Boy. Verso il 2014, il genere ha un repentino declino e i principali produttori si spostano verso trap, house, techno e pop. Il grime nasce in Inghilterra ispirato soprattutto da garage hip hop. È basato sull'utilizzo di break beat piuttosto veloci, 140 bpm circa, un sound elettronico duro, ruvido, e liriche rap, per lo più impernate su temi ispirati alla vita urbana come gang, soldi, droga, fallimento e stato sociale, espressi con il tipico linguaggio da strada. Uno dei pionieri del genere è Daisy Vasco autore di Brand New Day, a cui si aggiungono dito obeso con il singolo Oi, Wiley, denominato il Godfather of Crime, celebre per il brano Wow Deep. Il rapper britannico Cano, con il singolo di debutto PSQS e il suo album di maggior successo Manor in the Manor, e Lady Lasher, che ha vinto il Mobile Award come Best Female Act, Best Rap Crime Act e Best Solo Female, consacrandola tra gli artisti di maggior successo della scena.